Ciao, sono Marco, sto passeggiando insieme a Fede amica a Quattro zampe in questa mattinata estremamente calda. Voglio condividere con te un concetto appreso da un film, un cartone animato, molto bello, molto carino. Credo che i cartoni animati veramente sono una risorsa, credo, non soltanto per i bambini ma anche per noi. Straordinario. Si vedono delle scene straordinarie, veramente, delle affermazioni molto educative credo che non ci sia niente di più formativo di alcuni cartoni animati di alcuni perché altri magari lo sono un pochino meno dovremmo anche noi adulti guardare più cartoni animati per bambini quelli moderni piuttosto che film di guerra esplosioni eccetera eccetera è molto carino quello che è stato detto in questo film e quando una persona diceva sì vabbè ma è impossibile persona dice impossibile significa soltanto che non hai ancora trovato il modo di farlo <ride> È molto semplice è esattamente così credo poi che nel tempo nei, nella testa dei bambini possa andare a crearsi una sorta di dissonanza <ride> perché gli adulti ti dicono impossibile è impossibile e invece qui nei cartoni animati ti dicono che impossibile significa soltanto che non hai ancora trovato il modo di farlo credo anch'io che sia così magari arrivi a un certo punto in cui quell'impossibile diventa possibile, soltanto perché magari credevi di poterlo realizzare. Io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe sperando che la condivisione di questi miei pensieri possa esserti utile. E se hai qualcosa da aggiungere fallo nello spazio dei commenti. E soprattutto anche se hai qualche cartone animato, qualche film d'animazione da consigliarmi e che hai trovato molto divertente, bene credo che lo guarderò volentieri, fammi sapere, ti saluto con un abbraccio, ciao!